Un felice ben ritrovato a tutti quanti voi carissimi ascoltatori e lettori, qui per una nuova puntata Libri di verità presente. Il libro che vorrei proporvi in questa occasione è un libro che si concentra molto sul tema della salute fisica, mentale, ma anche spirituale e porta il titolo Le otto leggi della salute. Come Dio ha una legge ben stabilito per quanto riguarda la nostra vita spirituale nei confronti di Dio, tra noi e Dio, e in quella che è la vita sociale tra noi e il nostro prossimo, che è di fatto la legge dei dieci comandamenti, così Dio è anche, ricordiamocelo, il nostro creatore e ha stabilito una legge fissa e molto importante per quanto riguarda anche la salute del nostro corpo e della nostra mente che possiamo fondamentalmente riassumere in otto semplici principi o otto leggi della salute così come ci dice anche il titolo di questo libro. Questo libro infatti è una raccolta principalmente una raccolta di citazioni tratte dallo spirito di profezia per quanto riguarda l'importanza del nostro stile di vita per migliorare la nostra salute e preservarci dalla malattia. Questo libro parla principalmente di quella che è l'importanza di un'alimentazione salutare e prevalentemente di origine vegetale l'importanza dell'esercizio fisico, di bere acqua in abbondanza, di esporsi alla luce del sole, l'importanza di una vera temperanza, ovvero utilizzare e assumere con moderazione solo ciò che fa bene e che è sano, evitando tutto ciò che è nocivo, l'importanza di respirare aria fresca e pura, riposare bene e sufficientemente durante la notte ed infine Molto importante per quanto riguarda la nostra salute mentale, e spirituale, l'importanza di avere fede in Dio e lo studio della sua parola. Questo libro ci offre e ci fornisce tantissimi consigli, tantissime informazioni per il nostro stile di vita, affinché sia uno stile di vita salutare e santo come cristiani. Per ricevere questo preziosissimo libro, le 8 leggi della salute, vorrei tanto invitarvi a cercare qui nella descrizione di questo video i nostri contatti email oppure anche telefonici, dove potrete chiamarci oppure mandarci un messaggio, un messaggio Whatsapp al numero 3477 458 998 che il Signore vi benedica abbondantemente e noi ci vediamo al prossimo video.